Consigliere Matteotti. Eh, grazie Presidente. Mi sente? Sì. sì. Sì, si sente benissimo. Prego Consigliere. No. Perfetto, grazie. E no, brevemente, visto che alcune, alcune informazioni finalmente sono, sono giunte. È facile dire... Lavoriamo insieme, ma il problema è che le informazioni che arrivano arrivano sempre all'ultimo momento. Questo di questo ce ne siamo già lamentati molto, molto, molto tempo fa e la questione non è mai stata risolta. Anche le stesse slide che sono comparse stasera potevano essere tranquillamente messe a disposizione. Dei consiglieri qualche giorno fa? domanda L'abbiamo chiesto tante volte, ma questo non è mai stato, a questo non si è mai dato, non si è mai voluto dare una risposta effettiva. Allora, andando dunque, sull'utilizzo del, del fondo pluriennale vincolato, è, sostanzialmente sia Caproni che Zanoni hanno hanno confermato quello che io ho letto nella, nella relazione dei, dei, dei revisori. Ho letto la, la relazione dei revisori per il semplice fatto che è quella più leggibile, perché se provate solo a guardare l'allegato la A, l'allegato B, l'allegato C, l'allegato la D, viene, vi vengono i capelli bianchi ancora più di quelli che... Che sono ora, ma comunque, il, questa era una battuta. Il, abbiamo sempre detto anche quello. Tante volte, gli allegati sono pressoché illeggibili. E l'unico documento in cui si riesce a fare assunto in maniera decente è la relazione del revisore. Dei conti. Io prendo quella anche perché non è discutibile, è oggettiva. Non, è, non sono parole mie, ma sono parole dei revisori. Intanto. Altra, altra questione sul, sull'utilizzo dei fondi, dei fondi programmati. Allora, questo non è un problema di quest'anno, questo è un problema che si dilunga eh, da anni, da cinque anni. Ogni anno abbiamo avanzi di bilancio. E non sono tutti ricollegati al fatto che fino a pochi anni fa avevamo il blocco de, de, delle somme da spendere. Il problema è che ogni anno, di anno in anno, ci sono fondi che non vengono spesi. Allora, la domanda fondamentale è questa. Serve mettere in bilancio opere che dopo comunque non si riesce a, a rendere effettive? Questa è la domanda fondamentale. E questa era la mia critica: non al fatto che il so benissimo che gli uffici sono sottodimensionati e fanno quello che possono, ma questo si poteva prevedere anche agli inizi dell'anno scorso, sinceramente. O comunque, visto che abbiamo fatto tante variazioni di bilancio. Il tiro si poteva tranquillamente uh, aggiustare in corso d'anno. Questo è il sunto della questione. Si, son, si è messo nella pentola tanta roba che dopo alla fine non si è riuscita a cucinare. Questa è, è, è la mia critica. E non è la critica ai cuochi, è la critica a chi quella, quella roba nel pentolone ce l'ha messa, che non sono gli uffici. Chi ha deciso di fare certe opere non sono gli uffici, è la giunta. Questa è la critica, che va giusta, giusta solo a, alla parte politica. Io gli uffici non li ho tirati in ballo e ogni volta che io faccio una critica mi si addossano delle colpe e questo mi fa veramente arrabbiare perché mi si mettono in bocca parole che io non ho mai detto e questa purtroppo è un andazzo che deve finire perché è successo parecchie volte questa storia. Mi si mette in bocca parole che io non ho mai detto. Io non ho detto che gli uffici... L'assessore Zanoni ha detto è stato gettato discredito sugli uffici comunali. Ma dove? Adesso io chiedo una rettifica all'assessore Zanoni. Io non ho mai detto che gli uffici comunali non hanno fatto il loro mestiere? Io ho criticato la Giunta e la sua maggioranza, non gli uffici. Per cui è ora di finirla con questa storia. Sando consigliere, da... la pregherei di concludere perché avrebbe già esaurito il tempo. Eh? Ok, Vabbè. Il... no, concluda. Okay. Se deve no, no, stavo... lascio il tempo di concludere. Insomma. Sì, stavo stavo... No, stavo guardando se avevo detto tutto, ma mi sembra di sì, per cui posso anche concludere qui. Grazie. Grazie, consigliere Matteo.